ragazzi ho una cosa da dirvi quindi seguitemi fino alla fine ma prima prendiamo 300 g di farina di castagne nella quale aggiungiamo 4 g di lievito in polvere per dolci un cucchiaio di spezie, questo è un mix di chiodi di garofano, cardamomo potete aggiungere anche della cannella o zenzero in polvere, fate voi la buccia grattugiata di un limone 50 g di zucchero grezzo e diamo una mescolata. Ora aggiungiamo due uova. 100 g di olio vegetale, qui io ho scelto quello di semi, ma voi potete usare un altro olio, basta che sia dal sapore neutro. E ora aggiungiamo anche un cucchiaio d'acqua. Tutto insieme insomma. Tutto insieme, adesso mescoliamo bene il tutto. Dobbiamo ottenere un panetto bello omogeneo, però non troppo compatto, ma il giusto in modo che poi riusciamo a stenderlo bene. Ci siamo quasi. Tra poco spostiamo il panetto sul tavolo. Anzi, lo facciamo adesso perché così riusciamo a impastare meglio con le mani. Quindi impastiamo bene con le mani. E praticamente in pochissimi secondi il panetto è pronto bello morbido friabile perfetto ora prendiamo due fogli di carta da forno e spolveriamo uno dei due fogli con della farina di castagne non tantissima prendiamo anche il nostro panetto e lo schiacciamo prima con le dita in questo modo così lo appiattiamo un po poi appoggiamo il secondo foglio schiacciamo ancora un po' e prendiamo il matterello Diana avresti dovuto fare il video col cappellino di Natale, di Babbo Natale <ride> è vero, è vero, è vero, questo è il periodo eh non ce l'ho, eh... mi spiace comunque ho preso il matterello e adesso sto stendendo il panetto dobbiamo ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro poi vi faccio vedere ok direi che ci siamo ecco qua, guardate lo spessore né troppo spesso insomma ma neanche troppo fine quindi mezzo centimetro direi che va benissimo ora prendiamo uno stampino per biscotti usate la forma che volete io ho questa e lo mettiamo leggermente nella farina di castagne così il biscotto si stacca facilmente e poi ritagliamo i nostri biscotti eh, questo è il mio punto debole Diana, lo sai che i biscotti... I biscotti, ma penso che sia un po' il punto debole di tutti. Poi questi con la farina di castagne sono veramente, veramente buoni. Ma non è finita qui? No, ragazzi, questo è solo l'inizio. Non andate via. Qui abbiamo ottenuto 20 biscotti, quindi ora che facciamo? Prendiamo la punta di una sacca à poche con la punta liscia, ecco, e andiamo a fare dei buchi al centro, però soltanto a 10 biscotti. Poi vedrete perché delicatamente... Quindi alla metà, insomma. Sì, esatto, dobbiamo avere dei biscotti pari. Poi vedrete perché... Mi raccomando, contali! Sì, sì... E ora prendiamo tutti i biscotti e li mettiamo sulla teglia. Possiamo anche aiutarci con una spatola, così non rischiamo di rompere i biscotti perché sono molto fragili. Quindi con delicatezza li mettiamo sulla teglia. Ho steso tutto l'impasto e quindi ecco qui i nostri biscotti. Adesso li inforniamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 12 o 13 minuti. Mi raccomando seguiteli, cercate di non bruciarli e andiamo! ragazzi mentre i nostri biscotti cuociono non potevo non farvi un regalo di natale ho deciso di creare un evento online totalmente gratuito nel quale vi svelerò i tre errori più comuni e sottovalutati che in questo momento fate nella vostra alimentazione e nel quale vi parlerò di come godersi il cibo senza il pensiero di stare a dieta tutta la vita questo è un evento gratuito per tutti voi i posti sono limitati e siamo già a più di 4.000 persone ragazzi, siamo felicissimi, siete veramente incredibili, grazie di cuore. Vi lasciamo il link qui sotto nei commenti per iscrivervi, potete scegliere una data in cui partecipare, ci sono tre date disponibili e non vediamo l'ora veramente di vedervi lì. Ragazzi abbiamo appena sfornato i nostri biscotti, ma prima di farveli vedere lasciateci un mi piace a questo video e condividetelo così più persone potranno fare questi buonissimi biscotti durante le feste. Ed ecco qui i nostri biscotti, sono pronti, mi raccomando, fateli raffreddare appena li sfornate e nel frattempo noi ci portiamo avanti perché non è finita qui la ricetta. Eh? Oh no. Ora, in un pentolino aggiungiamo 150 g di cioccolato fondente tagliato a pezzi, 120 g di bevanda vegetale, scegliete voi di mandorle o di soia. Il nostro cioccolato è pronto. Ora prendiamo la base del nostro biscotto, quindi quella senza il buco, e prendiamo un cucchiaino circa di marmellata di lamponi, ma potete usare anche un altro tipo di, tipo di marmellata, quello che vi piace. Ora chiudiamo il biscotto e lo appoggiamo su una gratella con il piatto sotto. Mamma mia Diana, che voglia di biscotti! Eh ma questi sono proprio speciali eh! Sono proprio diversi dai soliti biscotti. E ora siamo pronti per la parte... Il tocco finale, Diana. Il tocco finale. Vai. Aspetta, eh. E su alcuni mettiamo anche della granella di mandorle. Gli alcuni sarebbero i miei, giusto? Ma sì, poi vedremo. <ride> Oh ragazzi, che vi devo dire? Sono una meraviglia, uno spettacolo. Bellissimi, vero? E adesso vabbè, arriva la parte bella Diana. la parte più bella, l'assaggio. Quindi non aspetto altro. No, vabbè, buonissimo.